Allora, Buongiorno. Benvenuti. allora, benvenuti sul mio canale YouTube di Kizard. Oggi, dopo tanto tempo, sono riuscito finalmente a portare anche chi c'è dietro le file Insomma, il, il big boss, mio padre, Alessandro Cirillo sono io <ride> <ride> Perfetto Allora intanto questo per andare Confermo in contrasto con uh, i Delaini Perché questa è una battaglia che facciamo Perché dall'altra parte ho degli amici Claudio Delaini che è riuscito a, piano piano a inserire suo padre In un contesto sì. del genere con eh, video che adesso anzi è quasi inarrestabile Renato si chiama Vedevo, è, è più giovane di me? Ma mi sa che siete lì, eh, come, come date, non lo so. Non mi devo fitto so, dai no, no, no? Anche lui è molto no. tranquillo. Ormai no. mi ripeto, bisogna fermarlo su quelli che sono i video, allora, questo, questa piccola presentazione. Appunto, Alessandro Cirillo mio padre, e colui che mi ha instradato. Eh, Sin dall'inizio su quello che poteva essere poi il mondo delle cappe, eh, sebbene poi lui eh, lavorasse con quelli che erano gli elettromedicali, quindi un tecnico a tutto tondo, no, quindi il sì, più, tondo di così. <ride> più tondo di così, e quindi questo è il... <ride> Il, il, primo, il primissimo video da padre e figlio, poi un giorno inseriremo pure Luca. E certo, il problema è certo. tutta, no, tutta la famiglia, tutta Non la mamma, perché no, lasciamo la perdere, la però il, il fratello è <coughs> un macello. Perché non so se c'è, sai, c'è. Basta tra, se Sì, sì, base, sì c è c è c è certo. Sicuro? Bisogna sì. portare più su quella, diventiamo più bassi. Noi, è più ah, Luca è un macello. Gli seguiamo la gambe e lo mettiamo <coughs> giù <perché coughs> due vabbè. metri di cristiano, va bene, va bene. Ok, questa è una sfida con te. Una sfida. Ciao.